video. Allora prima di tutto vi dico che ho la finestra aperta, uh, quindi forse sentirete le cicale o suoni assurdi, quindi non fateci caso per favore perché fa caldissimo. Allora io so che molti hanno questa concezione che in Canada faccia sempre freddo, però no. Da quando sono tornata non sono mai andati sotto i 30 gradi. La sera per carità si sta da dio, cioè dormo con la coperta io la sera, però durante la giornata comunque fa veramente veramente caldo. Uh, e anche in casa, nonostante io abbia alberi ovunque, anche in casa comunque fa abbastanza caldo ovviamente uh, essendo in affitto non è che abbiamo l'aria condizionata, abbiamo un ventilatore del cacchio ma io ho due ventilatori, quindi alla fine uh, crepo di caldo e basta perfetto, allora oggi siamo qua per un nuovo video e oggi parleremo di... Um, ho uh, dimenticato di cosa fare? Sì, ecco, uh, oggi vi darò degli aggiornamenti sul matrimonio perché... Uh, da quando ho avuto la proposta, che è successo due mesi fa, uh, tanti di voi mi hanno fatto un sacco di domande, uh, sia voi sia magari amici miei che mi hanno fatto un sacco di domande alle quali io non avevo ancora una risposta. Uh, quindi a, a magari alcune cose ho risposto dicendo forse si farà così, forse si farà cosa, uh, ma poi non ero sicura. Adesso che sono tornata in Canada abbiamo le idee molto più chiare, sappiamo già cosa vogliamo fare, bla bla bla. Quindi adesso vedrò un po' di aggiornamenti, non tutti perché giustamente siamo solo ad agosto. Um, e il mio ottimo anno sarà 3-4-1 anno quindi non ho tutti i dettagli però ovviamente anche quando avrò tutti i dettagli magari non vi farò, non vi dirò proprio tutto tutto tutto perché comunque dai lasciamo un po' di mistero prima di tutto la domanda principale è vi sposerete in Italia o in Canada? allora, purtroppo e dico purtroppo eh, per vari motivi che ne, ne, ne parlerò dopo eh, ci sposiamo in Canada eh, l'ho già spiegato nel video eh, Italia vs Canada i matrimoni, un po' di cose ovvero che in Italia c'era un po' impossibile sposarci per il fatto di burocrazia burocrazia tanta tanta burocrazia e se volevamo sposarci in chiesa dovevamo fare dovevamo essere sul posto lì in Italia eh, se volevamo sposarci in comune lui aveva bisogno di un botto di documenti dall'ambasciata canadese cioè me le sentite le cazzate ecco Um, quindi per motivi quindi all'inizio l'idea era tipo ok dai, facciamo, ci sposiamo in Canada ma poi la cerimonia vera e propria la facciamo in Italia ma poi abbiamo detto ma chi ce lo fa fare sta roba, ma chi, cioè, co, chi ce lo fa fare veramente questa cosa di organizzare un matrimonio a distanza uh, e fare due cose separate quindi abbiamo deciso che ci sposiamo in Canada uh, ci sposiamo in Canada e dico purtroppo nel senso che non mi dispiace nel senso che comunque è una cosa nuova nel senso che mi sposerò in un paese nuovo eh, che è comunque è un paese che ho scelto di viverci quindi alla fine non mi dispiace mi dispiace solo per il fatto che molto probabilmente non ci sarà quasi nessuno che verrà a mio matrimonio ecco, um, allora praticamente i miei genitori sicuramente vengono giustamente, per fortuna i miei genitori ci sono sicuramente Uh, poi tanti miei amici hanno detto che verranno ma poi uh, non so se effettivamente lo faranno perché giustamente io lo dico subito cioè se magari ci sono dei miei amici che stanno guardando questo video che non si sentono presi in causa io non pretendo da nessuno che, che venga cioè non pretendo che uh, tutte quelle persone che hanno detto vengo vengo vengo ma alla fine non vengono per tot motivi io non me la prendo con nessuno giustamente mi dispiacerà non avere praticamente nessuno dall'Italia, cioè sono contenta che i miei genitori verranno per carità, però allo stesso tempo vorrei che ci fossero le persone più care a me col giorno, cioè fossero vicini a me quel giorno, insomma cioè è, è importante perché io qua comunque sì ho degli amici ma non è la stessa cosa, quindi eh, per questo dico purtroppo perché so che è un viaggio lungo, eh, so che molti magari non avranno le possibilità di venire, magari molti Uh, non hanno lavoro, magari altri avranno altri impegni, quindi io non pretendo da nessuno, giustamente io adesso non appena saprò la data, che molto probabilmente settimana prossima io saprò la data del matrimonio, la dirò a tutti, invierò gli inviti e tutte queste cose qua, poi sta alle persone dire uh, vengo o non vengo, ovviamente darò una deadline pazzesca, nel senso che io gli inviti li invi invierò entro fine agosto sicuramente. Uh, e daremo tempo a tutti quanti, non solo le persone in Italia, a tutti quanti anche qua, fino a febbraio, di risponderci, di dire sì vengo o no non vengo, uh, perché uh, va bene trovare il posto, ma poi per tipo il catering, devi sapere quante persone vengono, quanto cibo devi preparare, perché se paghi per 100 persone, ma alla fine ne hai 50, hai perso un sacco di soldi. Uh, quindi, uh, prima, sì, prima domanda, mi sono un po' sbilanciata, La prima domanda è, sì, ci sposiamo in Canada, Uh, la data molto probabilmente e il posto lo sapremo settimana prossima perché ho trovato due posti che mi piacciono abbastanza ma li devo vedere dal vivo, ce n'è uno che mi piace di più che costa anche di più Uh, però preferisco avere un posto bello uh, spazioso uh, dove le persone si sentano bene poi io avrò un vestito molto da principessa non l'ho ancora comprato non chiedetemi di <ride> se ho comprato non l'ho ancora comprato sto ancora andando in palestra per mettermi in forma prima di comprare il vestito però so già il modello che voglio e sarà un vestito molto ampio quindi <ride> ho bisogno di spazio per camminare uh, perché sono andata tipo a dei matrimoni e lo spazio era così stretto che non si, sapeva, non si poteva camminare e una cosa che a me non piace, non mi piace questo senso di claustrofobia. Un'altra um, cosa è eh, ovviamente abbiamo iniziato a organizzare tutte le altre cose, <ride> ho preso il mio, la mia moleskin hobby, finalmente dopo 50 anni che ce l'ho e ho deciso di sfruttarla per organizzazione di questo matrimonio, infatti tutti questi posti sono tutte le cose che dobbiamo fare, <ride> che bello! Quindi abbiamo già la lista degli invitati, eh, abbiamo già gli inviti addirittura, non li abbiamo ancora scritti ma abbiamo già gli inviti belli infatti, abbiamo già le buste, quindi tutto pronto per spedire. Uh, perché praticamente cosa succede con gli inviti? Uh, con gli inviti qua in Canada li spediamo per posta per un motivo solo, uh, perché um, siccome il posto e il catering ci costerà abbastanza, allora c'è questa cosa che se siete stati del matrimonio forse lo sapete, se siete magari troppo piccoli sicuramente i vostri genitori lo sanno, Uh, spesso quando andate nei matrimoni uh, si paga il posto cioè tu dai una specie di contributo che sono gli sposi a decidere uh, per pagare il posto così diciamo che riescono a recuperare un po' di soldi soprattutto per il catering che il catering e la location sono le cose che costano di più solitamente uh, questa cosa la facciamo qua in Canada perché gli spediamo in inviti cartacei in Canada per il fatto che dopo ci devono rispedire indietro Uh, i nomi di tutte le persone che ci saranno, quanti, con quante auto arriveranno e i soldi appunto. In Italia invece io non gli spedirò cartacei perché uh, io alle persone che vengono dall'Italia non chiedo di pagare il posto, <ride> lo dico subito nel senso che mi sembra il minimo di dire alle persone che vengono dall'Italia che loro non devono pagare il posto come faranno qua in Canada, non è discriminazione. È solo che una persona che viene dall'Italia eh, si pagherà una, un biglietto aereo. che Se lo compra adesso, magari gli costa sui 400 euro, se lo comprano più avanti, costerà sui 600. Eh, quindi, già 600 euro. Pensa magari non so, a, uh, a un albergo perché io a casa mia eh, riesco a ospitare solo i miei genitori. o questa stanza dove potrei mettere un materasso gonfiabile ma uh, non è che posso, cioè se mi vengono dieci amici non è che posso ospitarli tutti, ma tutti mi hanno detto non ti preoccupare, cioè ci arrangiamo noi. Uh. Okay. Quindi diciamo che no, i limiti cartacei non sono... Uh. Che palle dai! Quindi diciamo che... Vabbè dai, ma che ma che quindi diciamo che gli inviti cartacei non sono una discriminazione non è che preferisco le persone qua in Canada a quelle dell'Italia sono proprio una questione di avere l'invito indietro con tutti i dettagli e appunto i soldi mentre in Italia spedirò via email ma cercherò di fare una cosa bella, carina da vedere poi di cartaceo magari lo invierò ai miei genitori giusto per così che abbiano un invito così ufficiale nel senso perché vabbè sono i miei genitori però per il resto non, non li spedisco per questo motivo nel, nel caso ci fosse un mio amico italiano che guarda questo video che sa di essere invitato al matrimonio che mi dice che stronza non mi inviti non mi mandi l'invito ufficiale è semplicemente questa la ragione quindi non sentitevi esclusi eh, da questa cosa uh, un'altra cosa è il fatto che uh, la data sarà più o meno inizio settembre se proprio proprio sarà fine agosto, ma è molto raro che scegliamo agosto, quindi sarà molto prima inizio, inizio settembre e sarà in mezzo alla settimana. E ci tengo a dire questa cosa perché... Uff, allora, um, io so che i matrimoni uh, si, si celebrano il sabato, ok, lo so, si celebrano solitamente il weekend, perché solitamente una persona che ha un lavoro normale, uh, i weekend sono liberi, quindi giustamente il sabato è il giorno del matrimonio, il giorno del weekend. Uh, perché noi decidiamo di farlo in mezzo alla settimana? Prima perché siamo deporacci, quindi il posto che a me piace tanto, che magari, magari lo vedo settimana prossima e mi fa cacare, però il posto che a me piace tanto, tanto, tanto, uh, costa di meno uh, da lunedì al giovedì. Sono Folli venerdì, sabato e domenica. I sabati sono presi fino al 2021 e non sto scherzando. Uh, quindi i sabati sono off, però il venerdì e la domenica sarebbero on, ma costa, tipo la differenza tra il giovedì e un venerdì, oppure dal giovedì e la domenica è di tipo 2.500 dollari, quindi eh, abbiamo deciso, abbiamo, io, i miei genitori, vabbè, alle persone che vengono dall'Italia probabilmente non frega niente, nel senso dicono, vabbè, noi tanto comunque dobbiamo arrivare in Canada, arriviamo qualche giorno prima, eh, prendiamo le vacanze in quel periodo, arriviamo, non so, il lunedì, il giovedì c'è il tuo matrimonio fine, e fine, i miei genitori la stessa cosa faranno. Però qua in Canada tipo uh, sono iniziato un po' i drammi del tipo un giovedì, il patrimonio, chi sta a fa'? Cioè uno deve prendersi il giorno libero, cioè... Allora, parliamoci chiaro, io ti dico un anno prima il giorno del mio matrimonio, prima cosa, seconda cosa, se non sei capace di prenderti un giorno libero dal lavoro o c'è il capo stronzo o sei stronzo tu perché non vuoi venire, quindi abbiamo detto, io e lui abbiamo detto, siccome per fortuna in questa cosa lui è molto d'accordo con le mie idee, io sono molto d'accordo con le sue idee, non abbiamo litigato per questa cosa, abbiamo solo detto... Il matrimonio è il nostro, se noi non abbiamo disponibilità economica di spendere 2500 dollari in più per farlo la domenica, per far contenti gli stronzi, eh, nel senso che anche se lo fai la domenica e lunedì comunque te lo devi prendere libero tesoro bello, quindi alla fine è la stessa cosa, eh, allora eh, siccome quei soldi potremmo benissimo sfruttarli nel catering, perché il catering comunque costa più o meno quella cifra, allora abbiamo detto chi vorrà venire bene, chi non vorrà venire è. Eh me ne frega, nel senso, cioè no, non è cattiveria qua, però se io voglio andare a un matrimonio, se c'è un mio amico che si sposa e decide di sposarsi il lunedì mattina, chi sono io per dirgli, ah no guarda, cioè io non mi lascio un lavoro, un anno prima se io lo chiedo al mio capo, probabilmente il mio capo mi darà il permesso, eh. e poi vi dico anche che io ho lavorato in dei posti tanto di merda, qua in Canada ho lavorato per due anni in un negozio che era veramente... Eh, sfruttamento pazzesco ed è stato veramente un posto terribile dove lavorare e vi, vi giuro che se io chiedevo un giorno libero me lo davano senza problemi cioè io sono andata a vari matrimoni qua in Canada mentre lavoravo con il negozio e mi hanno sempre dato i giorni liberi sono andata a Natale che io Natale lavoravo ma mi prendevo tipo la mezza giornata libera me la davano lo stesso uh, andavo fino a, una, andavo a tre ore di distanza con la macchina per poi tornare la notte stessa tipo a Capodanno perché il giorno dopo lavoravo capite che eh, se vuoi fare una cosa la riesci a fare. E qua chiudo il discorso perché eh, tanto questo video non lo capiranno i canadesi, non lo guarderanno, non me ne frega un cazzo, semplicemente quando ho saputo questa cosa mi sono girate molto le palle, eh, però lui mi ha detto guarda, stai tranquilla, eh, chi vorrà venire eh, verrà, chi non vorrà venire, amen. Perfetto, allora sto blasterando un tantino troppo. Um, la, la Non so quale cosa sia, ma vabbè. Uh, Un'altra cosa è il celebrante, non ci sposiamo in chiesa? quindi questo è già deciso, uh, per vari motivi, <ride> all'inizio volevo perché sì è bello tutto quanto, ma allo stesso tempo um, costa un po' so, di soldi sposarsi in chiesa a quanto pare, e poi anche la devi farsi un costo un prematrimoniale, devi farla... Devi non ci avevamo voglia, quindi abbiamo deciso che prenderemo questo posto, se lo prendiamo, questo posto bellissimo che c'ha fuori, tipo è, è, un, è un posto, è un paviglione, che in realtà questo, questo posto è stato, uh, faceva parte dei paviglioni della Expo di Montreal del 67, quindi è un posto bellissimo, um, ed è, è, è, è in mezzo tipo a un parco gigante, quindi c'è la natura attorno e questo posto è tutto pieno, è, è solo di vetro, quindi tu hai fatto solo di vetro, questa cosa mi piace tantissimo, spero veramente che mi piaccia anche dal vivo, perché mi piace il fatto che si veda tutto attorno a te non mi piacciono quei posti tipo i ristoranti dove c'è una piccola finestrella e stai morendo tipo di, di, body, di sonno perché c'è tutto buio attorno e poi appunto c'è un piccolo altare già fatto lì, se non è già fatto lì lo faremo noi un piccolo altare e quindi celebreremo il matrimonio e faremo la cerimonia tutto nello stesso posto uh, così la gente, magari, soprattutto la gente che viene dall'Italia non si deve spostare qua e là per venire prima a celebrare il matrimonio prima a cerimonia eccetera eccetera e il celebrante, eh, non avremo un, avremo un celebrante ufficiale, ma il celebrante sarà, un, uno zio di, eh, sarà lo zio di lui, uno dei zii di lui, lui sarà il nostro celebrante. Come lui ha celebrato il matrimonio di sua sorella, così suo zio celebrerà il nostro. Eh, questo perché eh, è più bello quando c'è una persona che... Eh, boh, della tua famiglia che celebra il tuo matrimonio, è anche un po' più intima la cosa e io conosco suo zio, è una persona molto professionale, è una persona molto divertente, quindi eh, sicuramente andrà meglio piuttosto che la solita persona che ti viene dal comune e dirà, eh, vuoi tu prendere questo... Ecco, quindi abbiamo deciso di chiedere a una persona a noi vicina di celebrare. Avremmo voluto chiederlo a suo cognato, ma siccome lui è stato celebrando il suo matrimonio non volevamo fare tipo, tipo un copia incolla, ecco. Ok, ultima cosa chiudo questo video perché mi sembra un video molto lungo <ride> Al massimo se avete domande fatemele ma magari posso sempre fare un video di aggiornamento più in là. Un'altra cosa è che ovviamente abbiamo già deciso uh, il tema, abbiamo già deciso gli anelli, non abbiamo comprato ancora niente abbiamo già deciso, anelli, tema decorazione, tutte queste cose sono tutte fatte qua, bello me ne sto occupando più che altro io, perché lui si annoia con queste cose, a me piace tantissimo cercare cose, decidere come fare, quindi diciamo che lunedì quando andremo avremo più un'idea precisa di come saranno magari che tavoli sono come sono i tavoli, come saranno posizionati quanti tavoli, quante persone e in quel caso decideremo di comprare tutte le decorazioni al momento, insomma c'è cioè al momento nel senso tipo siccome diamo a tempo fino a febbraio, non so che comunque sarà a settembre, abbiamo sette mesi per decidere uh, quanti tavoli ci sono, quante decorazioni ci servono, ecco perfetto. E basta! Quindi spero di non avervi annoiato a morte con questo video, perché io da siccome tante persone continuavano a farmi domande anche su Instagram, allora uh, io cioè uh, adesso io non voglio tipo fare di questi video dove parlo solo di questo perché non voglio annoiare le persone, ma allo stesso tempo non ho tante cose da dire. Adesso avevo un po' di cose da dire perché abbiamo un po' deciso. Poi, oh, magari più in là, quando non so eh, quando dici quando avremmo già comprato un po' di cose, ma comunque vi dico già che no, magari non farò vedere. Io, addirittura, sto pensando addirittura al vestito: di non farlo vedere a proprio nessuno, cioè neanche a mia madre, eh, che ci sia proprio una cosa segreta pazzesca quindi. Eh... Una, cioè queste cose tipo le decorazioni vestito ma queste cose non le farò vedere questo è poco ma sicuro magari vi dirò sì, le ho comprate ce li ho eh. ah no abbiamo comprato il papillon per lui quello, quello ho fatto lo spoiler su Instagram però quello l'ho fatto spoilerissimo proprio e secondo me dal papillon si capisce anche il tema del matrimonio ma questi sono piccoli dettagli uh, quindi ok io chiudo questo video perché se no la gente mi fucila e noi ci vediamo in un prossimo video se avete domande se avete richieste se avete cose se avete domande su questo video fatemelo sapere e seguitemi su Instagram se vi volete più aggiornamenti perché magari su Instagram farò più spoiler, perché io non ce la faccio a tenere le cose, io non sono brava a queste cose, uh, quindi noi ci vediamo in un prossimo video e ciao! Ah, anzi, se avete anche consigli, se, se siete stati a matrimoni, se vi siete sposati voi, o boh, eh, qualsiasi cosa, tipo consigli su cose, per favore ditemelo, perché io sto scherzando malissimo. grazie mille, ciao!